Qui siamo ancora al polo di Bonfanti, sono con Angela Mammana che è tra gli, gli espositori di questa expo che si è svolta qui, come vedete, nel polo. Allora Angela, una domanda, stiamo arrivando alla fine di questo Lo Piano Lab, alla sua quarta edizione. Che... Allora, cosa, cosa ci diresti? Tu hai visto passare tantissima gente qui. Com'è andata? Penso sia sì, va bene, forse possiamo dirlo anche domani come, come è andata, però eh, sicuramente è stata un'occasione per, per conoscerci. E io vengo come espositrice con, eh, con la scuola con cui collaboro, la scuola italiana di Life and Corporate Coaching. Noi ci occupiamo di crescita, di sviluppo delle persone, delle organizzazioni, delle aziende. È semplicemente è stata veramente un'occasione per condividere progetti comuni, perché siamo tutti qua, perché crediamo nello sviluppo, nella possibilità di crescere, di, di costruire eh, e di non farci in qualche modo, come dire, schiacciare dalla, dalla situazione attuale, ma anzi di poterla sviluppare. E, abbiamo conosciuto tante persone, sono postate famiglie, sono passate appunto aziende, sono un bozzetto, come dire, rappresentanti di, di tutta la, la società. E, e abbiamo sentito comunque il desiderio da parte di tutti anche di, di costruire, veramente di, eh, di crescere la speranza, insomma sentito una speranza verso, verso il futuro. E, e poi anche, mi sembra anche per tante persone che non conoscevano la, la cultura dell'unità, della fraternità, insomma che si porta avanti in questo luogo, mi sembra che sia stata veramente un'occasione per vederla realizzata nella concretezza, non a parole ma con i fatti. Allora, insomma, penso che vogliamo continuare insieme a fare i fatti. Non solo conoscervi ma continuare. Sì, esatto, quindi da domani continuerà lo pieno lab, penso. Bellissimo. Tanti auguri allora, grazie, sì, grazie a te.